Bene ragazzi, mi chiederete cosa sto facendo, allora, calcolatrice, calcolatrice, calcolatrice, oggi ho dato la caccia alle calcolatrici che ho in casa, ne ho tantissime, e questa è la fine che vi faccio. Ma perché direte voi? Beh, io non sono nato con le calcolatrici, la prima cal anche il telefono, la prima calcolatrice tascabile in Italia arriva intorno al 1979, come, come si faceva prima? Beh, io l'esame di maturità, il mio diploma l'ho preso con questo è un regolo calcolatore questo strumento è servito per fare i calcoli ma non calcoli semplici si possono calcolare le radici quadrate i logaritmi eh, i limiti con questo strumento il regolo calcolatore appunto eh, Apollo 11 è andata sulla Luna la prima calcolatrice in Italia costava intorno agli attuali 800 euro, quindi una cifra eh, proibitiva e pensate non è diventata popolare tramite il ministero dell'istruzione, è diventata popolare tramite un fustino di un detersivo, la DASH, che così improvvisamente mette una calcolatrice di tipo economico all'interno di questo suo prodotto. E chiaramente la va a distribuire a tantissima gente questo strumento nasce intorno al 1620 opera di un di un inglese poi viene perfezionato da un, un ingegnere francese ed arriva poi anche in italia vedremo questo come possibile fare i conti conteggi e quindi non usufruire più dalle calcolatrici abbiamo un errore intorno all'1% ma questo dipende non tanto dal sistema ma dalla dimensione dello strumento questo strumento che di circa 12 cm, 12 cm e mezzo, ha quindi questo tipo di errore. Chiaramente, uno strumento più grande, un regolo più grande, ha una, un errore molto, ma molto più piccolo. Quindi, adesso andremo a vedere come si usa questo strumento.